Questo progetto di legge è stato, secondo me, ha seguito un, per, un percorso di preparazione con attenzione e con, e con rispetto di un tema che è complesso e al di là diciamo, delle sfumature che oggi si vogliono dare riguardo al tema sicurezza o non sicurezza, però, diciamo, io ho apprezzato il metodo con cui eh, finalmente si è lavorato, nel senso che si, è, si sono affrontati singolarmente i vari temi, le varie criticità che i vari gruppi hanno sollevato e un pezzo alla volta si è cercato di trovare una quadra insieme. Un metodo di lavoro che non sempre ho trovato da parte di tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza in altre, in altre occasioni e questo mi, mi sembra corretto sottolinearlo. Quindi quello che riteniamo è che oggi siamo arrivati, si sia arrivati ad un, ad un buon risultato perché comunque il lavoro sulla, sulla polizia sul concetto di polizia eh, locale come polizia di comunità andava fatto e andava fatto sicuramente un, un aggiornamento eh, fatto con chiarezza, con puntualità e senza troppa re, retorica ma affrontando i problemi il problema reale vedendo dove anche noi come minoranza potevamo arrivare e noi pensiamo di aver dato il nostro, il nostro apporto portando avanti diversi emendamenti, diversi dei quali sono stati accolti. Non tutto, a nostro avviso però i più rilevanti. Noi sicuramente abbiamo chiesto di specificare all'interno delle competenze della, della Polizia Locale anche il controllo del gioco d'azzardo, visto che è una normativa che anche come Regione stiamo portando avanti e rendendo sempre più complessa, anche qui quindi si richiede una formazione e una capacità di intervento, come pure nel contrasto all'abusivismo, come richiesto eh, da, da altri gruppi. E ci, ci fa piacere che sia stato recepito anche il, il discorso e poi penso eh, ne parleremo riguardo all'ordine del giorno del, del degrado urbano e di come questo sia una parte eh, importante del rapporto, delle segnalazioni del rapporto fra cittadini e polizia locale. Abbiamo inserito anche il, il concetto in, in commissione delle discriminazioni di genere che non era, inizialmente, non era inizialmente previsto. Abbiamo eh, inserito dove ci sembrava opportuno anche il rispetto del, del ruolo dell'assemblea, quindi di inserire quando le commissioni devono dare eh, indirizzi e pareri, cosa che in qualche eh, mh, punto della legge non era stato ben, ben considerato. Abbiamo cercato di ribadire, e anche qui abbiamo trovato una quadra, di come le organizzazioni sindacali potessero essere coinvolte e meglio inserite all'interno del progetto di legge. Abbiamo cercato di precisare anche qual è il ruolo della polizia di quella particolare polizia locale che sono le ex polizie provinciali che secondo noi dovevano essere focalizzate e rafforzate soprattutto con competenze di polizia ambientale e itticovenatorie. Su questo diciamo, non siamo arrivati al punto che secondo noi era eh, auspicabile anche, anche perché c'è il tema e il problema delle competenze e quindi... Anche qui abbiamo eh, contribuito e secondo me mh, siamo arrivati a un buon punto sull'ordine del giorno per cercare comunque di arrivare a risoluzione di questo tema che ancora purtroppo non è compiutamente risolto, sia legato anche a scelte fatte negli anni scorsi riguardo alla madia, riguardo anche alla polizia, eh, alla, alla, alla po ex eh, corpo forestale. Abbiamo, e questo secondo me è un emendamento importante assieme a quello dei colleghi della Lega, diciamo, che riguarda il tavolo di raffreddamento per i problemi che ci sono all'interno delle unioni o dei, delle unioni di comuni o dei comuni che gestiscono insieme corpi o servizi di polizia municipale, ribadito che nei, eh, nelle unioni di comuni servite da corpi intercomunali è importante che il servizio sia garantito in maniera uniforme su tutti i comuni anche quelli più piccoli, perché il rischio purtroppo all'interno dell'unione dei comuni, non solo riguardo alla polizia eh, locale, è quello che la gestione all'interno dell'unione dei comuni dei vari servizi è problematica perché sono problematiche le unioni così come sono concepite spesso, quando sono unioni troppo grandi, con uno squilibrio fra comuni spesso capoluoghi, comuni più piccoli magari eh, di unioni montane o periferiche il rapporto decisivo all'interno dell'Unione è ancora purtroppo critico. Quindi inserire questo emendamento serve a dare una garanzia, soprattutto questo e quello del tavolo diciamo, di, di raffreddamento e conciliazione servono a dare una garanzia di funzionamento e di e che, e trovare soluzioni a problemi che esistono. Abbiamo posto l'attenzione anche sull'esigenza di trovare soluzioni omogenee e coordinate per quanto riguarda il TSO, come hanno fatto anche altri gruppi all'interno della discussione in commissione, anche qui forse si poteva fare qualcosa di più riguardo alle linee guida, perché il tema c'è e c'è tutto su come eh, a livello eh, di tutto il territorio della regione in maniera uniforme eh, la polizia eh, locale possa intervenire concordando l'intervento con il personale sanitario perché non è solo un problema di ordine pubblico ma è anche un problema sanitario e quindi qui a dare delle norme e delle linee e concordi uniformi su tutto il territorio è importante su questo diciamo si è inserito un punto all'interno della legge ma forse si poteva fare qualche mh, passo in più dell'ordine del giorno e, dicevo dalla polizia provinciale e qualcosa nell'ordine del giorno lo viene detto anche in maniera critica rispetto alle scelte che sono state fino a, fatte fino ad oggi dal governo centrale e da ultimo, secondo me è importante anche la previsione di adeguati trattamenti infortunistici integrativi per i corpi di polizia locale che nelle norme non sempre chiare qualora ne siano sprovviste. E infine, secondo me è importante il lavoro che è stato fatto nel rapporto fra polizie locali e volontari, e quindi volontariato e cittadini, anche qui forse qualcosa in più si poteva fare nel rapporto fra organizzazioni di volontariato e polizie provinciali sul lato ambientale. Manca secondo noi ancora, e però io spero che la legge sia occasione per attuarlo, la parte riguardo alla collaborazione con la vigilanza privata. Nel senso che nella legge originaria si faceva già riferimento all'eventuale utilizzo di vigilanza privata da parte, della, in collaborazione con le polizie locali, in questo uh, aggiornamento non viene toccata quella parte, eh, però rimane il fatto che la direttiva che era prevista dall'articolo 10 riguardo diciamo, all'eventuale integrazione con l'utilizzo di vigilanza privata non è mai stata questa eh, direttiva eh, scritta, non è mai stata scritta, tanto che un po' di confusione io la rilevo ancora, visto che alcuni comuni, io ho l'esempio di un comune eh, della, della zona del Rubicone dove si fanno convenzioni con la vigilanza privata assicurando ai cittadini che ci sarà maggiore protezione. Bene, io ritengo che eh, bisogna stare attenti quando si fanno queste dichiarazioni perché il Comune ha come strumento principale la polizia locale. Quindi una norma a livello regionale, una direttiva a livello regionale che specifica bene quali sono i limiti e i contorni per non fare confusione riguardo ai ruoli sia importante e penso che appunto la, la ravvivare e diciamo, rinnovare la norma sia anche l'occasione per scrivere una direttiva che specifichi bene in questo, in questo ambito cosa possono fare i comuni e cosa è bene che non facciano infine un'altra proposta che avevamo fatto che purtroppo non è stata accettata era quella di cercare di uniformare a livello eh, regionale gli approvvigionamenti e in particolare gli approvvigionamenti delle uniformi per tendere almeno eh, come intenzione a uniformare come la polizia eh, locale si presenta in tutta la regione, visto che ci sono ancora delle non uniformità rispetto appunto all'utilizzo delle uniformi. Grazie.